Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale sono Daniele, se non mi conosci parlo di finanza personale, crescita personale e dropshipping e e-commerce oggi voglio parlarti della mia esperienza con eToro per ben due anni resta con me sicuramente conosci eToro avrei visto la massiccia pubblicità su youtube specialmente fatta in questi anni non ha una buona reputazione quindi ho deciso di provarlo due anni fa e per due anni ho tenuto aperte le mie posizioni nel social trading fino a oggi e voglio parlare di te cosa è successo e cosa ne penso e se lo consiglio o no la particolarità di etoro se non lo sai è quella del social trading che è quello su cui basa anche tutta la sua pubblicità etoro è un broker su cui puoi aprire posizioni comprare azioni investire e tutte quelle cose che si fa solitamente con i broker, ma appunto il suo punto di forza è il social trading. Che cos'è? Significa che funziona un po' come un social network. Tu puoi vedere il profilo degli altri investitori, puoi investire su, su quegli investitori. Facciamo un esempio: io mi registro su EToro, soddisfo alcuni parametri della piattaforma e divento. Eh, divento diciamo potenziale eh, investitore da copiare cosa vuol dire? che tu mi puoi seguire puoi vedere i miei aggiornamenti, la mia bacheca ma puoi anche copiare le, i miei investimenti questo cosa vuol dire? Inoltre, tu apri una posizione su di me come la apri normalmente su qualsiasi altro investimento tu la apri su Daniele Puccio significa che inserendo il tuo budget su di me eh, la piattaforma di toro copierà Esattamente ogni investimento, ogni apertura, ogni chiusura che io farò. E in modo proporzionale al tuo budget scelto sulla, mia pos sulla posizione aperta su di me, eh, la piattaforma eseguirà le operazioni anche sul tuo profilo. Quindi significa che se i miei investimenti hanno un profitto del 10%, tu sul tuo profilo avrai eseguito in modo automatico le stesse identiche operazioni e farai un profitto del 10% ovviamente se io vado in negativo se perdo il capitale tu perderai il capitale perché stai copiando esattamente i miei investimenti questo è diciamo il social trading che negli ultimi anni ha preso sempre più piede soprattutto grazie ai toro e il suo marketing aggressivo ma vediamo un attimo la mia esperienza prima di giungere a conclusioni e prima di vedere cosa ne penso di questa piattaforma io nell'estate 2018 penso che era giugno o maggio ho aperto delle posizioni di social trading copiando alcuni investitori non vado a dire i nomi di questi investitori perché non voglio dare suggerimenti finanziari non voglio suggerire, sto semplicemente condividendo la mia esperienza personale ho messo, diciamo, quel budget che è TOT, mix su, su queste posizioni su queste persone che ho copiato da allora fino ad oggi non ho mai più toccato queste posizioni per ben due anni e qualcosa proprio per vedere se questo social trading funziona se può essere profittevole e soprattutto se il Toro è affidabile ho un paio di volte modificato qualcosa, ho aggiunto denaro qualche volta, ma diciamo non ho cambiato sostanzialmente le persone che ho copiato e le posizioni. Qual è stato il risultato? Il risultato è stato che in due anni ho ottenuto un ritorno annuo del 15% su quello che ho investito, che non è assolutamente male. Eh, quindi ho guadagnato il 15% nel 2018 e il 15% nel 2019 e 2020. Questo è buono, ma ci sono anche dei contro che vanno valutati eh, su toro per esempio gli alti costi di, di gestione dei depositi, che quando depositi soldi su toro si prendono ovviamente la fee di deposito, ma... Ti, ti obbligano a depositare in dollari, quindi se tu depositi in euro faranno una conversione della tua cifra da euro a dollaro, ovviamente fatto con il loro rate di conversione che è sfavorevole rispetto al cambio di mercato e eh, ti rubano un sacco di soldi. Per, per farti capire, la, la faccio semplice, se 100 euro valgono 95 dollari, toro ti verserà 90 dollari, si cifre 5 dollari. Ovviamente sono cifre a caso, non so esattamente quanto sia il rate di complesso. Un altro punto dolente di Toro sono 20 dollari per ogni prelievo che fai che tra l'altro il prelievo viene fatto in dollari, quindi poi viene convertito di nuovo in euro e perdi altri soldi. Questo è un punto altamente spavorevole e sono sicuro che sia anche una delle ragioni per della cattiva reputazione di toro, perché è una cosa molto poco trasparente. Devi andare a vedere i contratti, tutte le cose che metti a consenti scritti piccolissimi per vedere tutti questi rate, ovviamente poche persone lo fanno. Cosa, cosa sbagliata perché io ti consiglio sempre di leggere tu, tutto quello che firmi tutto quello che accetti soprattutto se hanno a che fare con i soldi perché è inutile lamentarsi dopo se sono clausole che hai accettato seppur poco trasparenti, ma comunque sia questo causa ovviamente una grossa perdita quando operi con i toro quindi bisogna avere una strategia eh, una, una strategia vincente per operare con i toro che può, essere, che può essere, come quello che ho fatto io, di depositare a lungo termine, perché? Ovviamente se tu vuoi fare con i toro operazioni che durano poco, vuoi depositare e prelevare di continuo, assolutamente non ti conviene perché andrei a pagare uno sproposito e forse andrei anche in perdita con il cambio. Ma se tu vuoi fare come me, depositare e tenerlo per un anno, un due anni, un paio di anni, allora può convenirti perché... Il profitto che teoricamente faresti dalle operazioni andrà a coprire tutti i cambi e tutte le fee che vai a pagare. E questa è diciamo, l'unica strategia che io consiglierei se vuoi usare Toro. Per il social trading io non lo sconsiglio ma nemmeno lo consiglio. Cosa, cosa vuol dire? Eh, è un ottimo, sai benissimo se mi conosci, se mi segui, che io sono amante dei redditi passivi di fare soldi nel modo più automatizzato possibile e nei vari modi possibili quindi io non disprezzo il social trading, sicuramente continuerò a utilizzarlo magari integrerò il mio capitale che ho lasciato in questi due anni ora che conosco meglio il meccanismo però credo che per fare social trading in sicurezza bisogna, bisogna attuare una strategia come ogni investimento, che è quello che andrò a fare io, cioè diversificare. Allora, prima cosa studiare gli investitori, su chi vai a copiare, perché non ci dimentichiamo che chi copi è un'altra persona che fa operazioni di testa sua, che è legata alle emozioni, quindi se va in tilt e comincia a fare operazioni eh, errate, operazioni che possono andare in perdita o pericolose, queste si, ovviamente verranno copiate dal tuo profilo e vai a rimetterci i soldi anche tu e ti aumenta il rischio. Su questo eToro ha un'ottima un piattaforma perché ti fa vari calcoli anche del livello di rischio della persona, del livello di apertura o chiusura su, sugli investimenti, quindi quello che ti consiglio io è andare a prendere i parametri di persone che sono abbastanza chiuse, se, se ricordo bene un valore da 1 a 5, più è vicino a uno, più chiuse sono gli investimenti e più sicure sono, ti consiglio di andare a scegliere queste persone che è vero porteranno un profitto teorico annuo minore, però eh, se la tua strategia è a lungo termine come ti ho consigliato io qui è la strategia migliore perché preservi il tuo capitale e comunque avrai un ritorno. Eh, ovviamente puoi aumentare il tuo fattore di rischio prendendo persone che rischiano di più, ma ovviamente come puoi guadagnare di più puoi perdere molto di più non è un'ottima strategia per trattare il nostro capitale perché non dimentichiamoci che il nostro capitale è sacro dobbiamo cercare di non perderlo mai come i chiodi i nostri soldi sono come i chiodi ci servono per costruire, per tenere e per costruire sempre di più ma se quei chiodi li buttiamo al vento non possiamo più costruire sono uno strumento e dobbiamo trattare i soldi come uno strumento, non sono solo una cosa per divertirci o per buttarla via, anche se qualche volta si può fare. Oltre quindi la scelta dell'investitore giusto, poi dobbiamo andare a diversificare, significa, significa, significa che non dobbiamo scegliere un solo investitore, mettere tutto il nostro capitale lì e lasciarlo due anni perché anche se è l'investitore più bravo del mondo può avere i suoi periodi negativi, può avere dei tilt, può succedere la qualunque cosa e fargli fare operazioni sbagliate e quindi questo si diverterà su di te e sul tuo investimento per abbattere questo rischio l'unica arma che abbiamo è quella di diversificare quindi scegliamo non uno, non due, ma diversi investitori Io in base al tuo capitale ti consiglio tra i 6 e i 10 investitori più sono più abbatti abba, di rischio perché se uno va in perdita l'altro va in profitto e che si bilancia più o meno tutto un po' come si fa con le operazioni normali di trading e quindi scegli tra i 6 e i 10 investitori abbastanza sicuri e dividere il tuo capitale tra i, tra i 10 e il 15% ciascuno in modo da dividere il rischio poi ovviamente con il tempo più o meno vedi chi va meglio e chi va peggio puoi integrare il capitale, puoi cambiare lo stop loss vedi un po' come gestiti gli investitori magari abbassi il capitale da uno, lo, lo, lo metti nell'altro se sta andando particolarmente bene insomma poi vedi, impari a conoscere a chi stai copiando e a gestirti a meglio ma detto questo perché Toro ha una brutta reputazione? diciamo che la brutta reputazione è più che per questioni di truffa perché secondo me Toro è abbastanza sicuro e eh, non, non ci sono rischi di truffa al momento, poi in futuro chissà però la brutta, la brutta reputazione secondo me è data, data dall'aggressiva pubblicità e dall'aggressivo marketing che fanno che è vero che attirano molti clienti ma a nessuno piace il marketing aggressivo e cominciano a pensare che è una truffa anche perché nella loro pubblicità la fanno un po' troppo semplice, ti basta un click, le solite cose che ormai conosciamo, non è così, non basta un click, però non vuol dire che il social trading non funziona, funziona con moderazione, io lo terrei in considerazione solo per investimenti a lungo termine di social trading, non per fare trading normale, sceglierei sicuramente altre piattaforme più economiche e più solide. Però, se vuoi integrare le, la tua, le tue rendite la, i tuoi investimenti con The social trading, sicuramente puoi valutare eToro. L'importante è avere una strategia corretta. Spero, ragazzi, che la mia esperienza con EToro vi sia stata utile. Se avete con suggerimenti, consigli, scrivetemi pure nei commenti, contattatemi su Instagram, io sono sempre disponibile anche via. Ricordati di iscriverti al canale, stiamo crescendo e conto su di voi per un clic sul mi piace e per iscriverti al canale e crescere come comunità. Ti ringrazio di avermi seguito fino alla fine, ti auguro una buona giornata, ciao!